No ragazzi, così non va, più forte! Non ti arrabbiare, vedrai che ora si riprende! Lo spero, manco ho fatto tempo a spogliarmi! Dove vai? Ehm, um, um, a lavorare. Alle tre di mattina. <ride> ah già, e, um, vado a fare la pipì. Con le ali. Uh, e. Guarda, un asteroide! Dai, vieni qui che facciamo un bel bambino. <ride> Scusa, scusa, vedrai che si possono riattaccare. Stai lontana da me, cannibala.